Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, stiamo per affrontare una delle pagine più difficili del Nuovo Testamento, che ha creato e crea sempre, tutte le volte che la si legge, è motivo di, di, forse anche di delusione, domande che nascono dal cuore e non riusciamo a fare a Dio perché abbiamo solo paura di bestemmiare solo a pensarlo e mi riferisco ovviamente l'altra volta avevamo finito il capitolo 19 avevamo lasciato solo l'ultimo versetto da spiegare che funge un po' da coordinamento con il capitolo 20 versetto 1 e, e credo che la nostra playlist possa aiutare a dare una luce credo maggiore perché se vediamo il brano che adesso leggeremo e commenteremo in chiave alachica, allora riusciamo davvero a capire, e certe domande dopo non sorgono più nel nostro cuore. Sono domande anche giuste, pertinenti, dove si chiede a Dio, ma allora sei giusto, non sei giusto nei tuoi giudizi, capite, poi dopo si entra già nella blasfemia e non è il caso. Capitolo 20 è veramente uno dei testi più difficili, se, se non viene messo, inserito nell'ottica alachica, e vedremo quale capitolo 19 finiva con una frase eh, che Gesù dà ai dodici, Pietro in modo particolare, che ha fatto la domanda, riferita al fatto che loro avevano abbandonato tutto, e giustamente Gesù dice quando ci sarà la palingenesi, quindi quando ci sarà questa nuova creazione, un apax vi ho già spiegato nei Vangeli, eh, e quando siederà il figlio dell'uomo sul trono, anche voi no? siederete, anche voi, quindi siederete. C'è cioè una co-intronizzazione sui dodici troni e giudicherete le dodici tribù di Israele. Ecco. E ognuno, ovviamente sta parlando con loro, che lasciò case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli o campi a causa del mio nome, della mia divinità, otterrà il centuplo ed erediterà la vita eterna, perché era iniziata così, se vi ricordate la domanda del, del giovane ricco. Ecco. E poi finisce. Eh, molti saranno primi e gli ultimi saranno i primi, e i primi saranno ultimi. Ora, frase diciamo un po' criptica, molti, l'abbiamo già visto, sono sempre quelli che fanno parte dei dodici, e non mi riferisco solamente ovviamente ai dodici apostoli, ma in tutte le comunità eh, che sorgevano e che erano sorte qualche decennio prima, avevano sempre il problema dei numeri, o dodici o quindici, perché? Perché c'era la... non è tanto per le tribù di Israele, ma perché bisognava che ci fosse dei quanim, dei leivim, e minimo dieci laici noi potremmo dire, perché, perché lì era il minimo numero per fare no? la chidusha, la, la santificazione del nome, il chidush, no? per esempio nei festivi, nei prefestivi. Quindi erano regole molto chiare, molto, diciamo che erano già andati agli atti, ecco, quindi dire molti si intende quello, no? sangue versato per voi, per molti si intende quelli che sono qua nel desco. Per quelle, comunità, per quelle comunità lì. E Gesù no, chiaramente non è che dica cose diversissime. Ma. Il fatto degli ultimi e i primi è perché, ehm, chi fa una scelta contraria, noi potremmo dire quella dei consigli evangelici, no? Povertà, castità, obbedienza. Allora, per noi è chiaro, sono passati 2000 anni, il problema è che all'epoca eh, chi non aveva moglie non era visto bene, specialmente se era un rab, erano rarissimi gli esempi di celibato, aveva iniziato qualcosa al, al movimento degli Esseni, a Qumran e non solo, eh, però non era visto benissimo. Quindi chi era considerato l'ultimo, che aveva praticamente lasciato tutto, si era consacrato totalmente al servizio di Dio, addirittura parla di, di, di, dei familiari, dei collaterali, quindi la propria donna, i propri figli, la propria casa, i propri denari e tutto, avrebbe ottenuto questo, ma sono... Eh, lui sta parlando agli apostoli, non sta parlando a tutti i cristiani, perché noi non siamo chiamati a fare questo. Poi se qualcuno, come dice l'apostolo Paolo, prima della conversione viene chiamato a questo, Baruch Hashem, problema suo. Però dalla società è visto come un ultimo, beh, quelli saranno i primi. E viceversa, e viceversa ma affrontiamo l'argomento di oggi l'argomento di oggi è, è molto delicato perché perché Gesù dice infatti no, comincia con questo omoia gar omoia cioè infatti simile, cioè simile a una situazione legata a quello che è detto, stato detto prima è il regno dei cieli e qui Gesù parla proprio del regno dei cieli. Prima aveva parlato della palingenesi, della palingenesi poi ha parlato subito dopo ha parlato della, della vita, ereditare la vita, che era l'inizio del discorso del giovane, del giovane ricco. E qua parla del regno dei cieli. Noi non siamo autorizzati a sovrapporre le cose. Prendiamo sul serio quello che dice Gesù. Gesù sta parlando del regno dei cieli. Quindi della malcutta Shamayim, Quindi del, del gioco del regno. Chi ascolta e qui sono i dodici, sicuramente, perché ha appena risposto a Pietro, Gesù sta dando un'alaka, una, una legge importantissima, che purtroppo noi però interpretiamo sempre in chiave soteriologica, come se ci fosse la salvezza in gioco. No, qui sta parlando del regno, della malcutà, quella che gli ebrei dicono la santificazione del giorno quella che loro definiscono la vita ebraica. Allora, come oggi. E dice così. È eh, simile a un padrone di casa che uscì insieme al mattino per, soldi, per prendere gli operai, per la vigna, per la sua vigna. Lasciamo stare che la vigna rappresenti Israele, lasciamo stare, per la sua vigna. Non facciamo sovrapposizioni, stiamo al testo. Essendosi accordato con gli operai, ora, il termine operai. Poalim, no? Poalim, in ebraico. Sono coloro, sono coloro che fanno la vodà, che è il servizio. Questo, questo verbo vale sia per il lavoro pratico, sia per ehm, il servizio a Dio. Quindi, ergaton è greco, va bene, gene generico, operaie, però in ebraico, Gesù parlava aramaico, questo termine richiama la Vodah Hashem. I Poelim sono quelli che fanno la Vodà Hashem. E dice si accorda per un denaro, per un denaro al giorno, e mando loro nella vigna. Essendo uscito poi, intorno, attenzione, all'ora terza, le parole non sono messe a caso, l'ora terza è un orario, dove si fa la tefila, che è la Vodashem, si fa la preghiera. Stavano in piazzi numerosi, cioè senza fare avodà, e a quelli disse: Andate, andate anche voi nella vigna, e ciò che è giusto lo darò a voi. E si andarono. Di nuovo, essendo usciti intorno alla sesta e nona, che è l'orario di Minha, che è l'orario di Minha e di Arvit fa la liturgia delle ore sa che ora terzo, ora sesto, una nona ora nonno sono l'ora media, sono ore liturgiche. Beh, fece allo stesso modo. Il verbo qui indica... Ehm, poieo, no? La poiesi, se è lo stesso termine che si usa in Genesi nel testo greco per indicare la creazione. No? Cioè c'è proprio un atto quasi creativo di Dio... Bellissimo, insomma. Fece allo stesso modo, cioè operò divinamente allo stesso modo. La poesia, poesia, no? la poesia nasce da, dal, dal pensiero, da, dall'armonia, dall'arte, dalla, dalla bellezza. Intorno poi all'undicesima ora, l'ultima ora, stavano lì, altri, ah, dice, perché state qui tutto il giorno inoperosi, cioè senza fare la vodà, senza fare le tefilotte. Dicono, ma perché nessuno ci ha soldato. Nessuno ci ha detto che c'era da fare questa cosa. Dice loro andate anche voi nella vigna. sì sera, quindi già è finito il giorno, proprio quando si passa da Erev a Laila, da sera alla notte, dice il o Ocurios, no? il signore della vigna, chiaramente questo è il tetagramma, il Kirios, al sovrintendente di lui, quindi al suo collaboratore, all'epitropo. No? Cioè, chiama, chiama, radice del verbo che poi indica la chiesa, i chiamati, chiama gli operai, i polempi quelli che hanno fatto la Vodashem, e dà loro il salario, cominciando dagli ultimi, fino ai primi, ultimi come tempo di Avodà, quelli che hanno lavorato un'ora. Essendo venuti quelli intorno all'undicesima, ricevono un denaro, un denarion, no? un denaro ed essendo giunti anche i primi pensavano che avrebbero preso di più. Se io, se io interpreto questo in chiave di salvezza, qui salta tutto il banco. Ma il testo non ha parlato mai di salvezza, ha parlato di malcutà, di avodà. Ricevuto il denaro, versetto 11, mormoravano contro il padrone lo stesso verbo che si usa per la mormorazione nel deserto quando i Leviti e i discendenti di Ruben mormorano contro Dio e contro Mosè, dicendo «Questi ultimi hanno fatto a Vodà un'ora sola e sono stati fatti uguali a noi che abbiamo portato il peso della Vodà dice tutto il giorno e il caldo». E allora egli Hashem rispondendo a uno di loro disse amico fermatevi l'amico Haver è una categoria particolare di ebrei sono persone meravigliose normalmente appartengono ai farisei di una onestà incredibile tant'è che portavano la cassa Parentesi. Giuda come era chiamato da Gesù? E cosa faceva? Portava la cassa? Eh? Chiusa parentesi. E quindi è un titolo onorifico. Nelle missionaiod del Talmud, eh, quindi che coeve questo periodo, anche, anche prima, gli Haverim sono lodati come i santi tra i santi i santi tra i santi. E infatti loro sono stati nella vigna tutto il giorno a fare la vovà. Hanno pregato tutto il giorno. E pregare tutto il giorno si fa fatica. Molto fatica. Perché siamo fatti di carne. Amico, io non faccio ingiustizia a te. Scusa, io, co come ti sei accordato con me? Per, per un denaro ti sei accordato con me? Cioè, la gioia di aver pregato di essere stato in comunione con me io te l'ho data siamo stati in comunione tutti i giorni sto facendo la parafrasi cioè io il denaro te l'ho dato la gioia della pienezza della tua giornata te l'ho data la finalità della tua vita da Haver che sei un santo io te l'ho data e adesso cosa vuoi? te l'ho data? Beh, se non te l'avessi data prendi il tuo e vai ma se io voglio dare all'ultimo, quello che ho dato a te non è permesso di fare a me quello che voglio con le mie cose? Voglio dare anche lui la gioia. Il problema è che lui non era stato chiamato da nessuno e a differenza tua non ha gioito come te per essere stato con me nella Vodà, perché tu hai fatto la Vodà a me. O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, e qui è proprio Dio che parla, perché Gesù aveva detto, vi ricordate, nelle puntate precedenti, chi è buono. E' Chabetov, uno è buono. E così di nuovo finisce lo stesso discorso, dice, così gli ultimi saranno i primi, i primi e gli ultimi. Vedete come si collega con la pericope di prima. Là è stata una scelta di vita, ma anche questa è una scelta di vita. Tu hai degli orari canonici. Gesù sta dicendo, tu hai degli orari canonici. E finiamo, ci fermiamo qua al versetto 16. versetto 16, sì. Tu hai degli orari canonici. Io voglio che tu vada a lavorare nella vigna, ci vai, io ti pago, Cioè io sono con te, ti benedico, è un'esperienza unica, E cui il denaro è soltanto un piccolo simbolo, un'ombra. Ma se uno non lo sa, sta inoperoso, sfaccendato, si annoia, sciupa la sua vita, noi diremmo cristiana, Gesù sta dando un comando, anche se fai l'ultima tefilà, io sarò con te. Io ti darò lo stesso premio che ho dato all'altro, perché io sarò con te, sono io il tuo premio. Quindi, per concludere, Gesù ha dato un comando. Bisogna pregare dalla prima ora all'ultima ora. E questa cosa sovverte tutte le nostre logiche. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto eh, potete mettere un like, eh, e se non l'avete fatto ancora potete iscrivervi al canale, fatelo girare se, se lo ritenete giusto, è importante alle persone che voi ritenete, pensate che possano essere interessate a queste cose e al nostro lavoro e come dico sempre ci vediamo alla prossima e che il Signore ci, veramente ci aiuti in questo periodo, ciao!